in cui mostro la logica che c'è dietro le diete e che potrà aiutare anche a perdere qualche chilo e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni. Come detto, oggi torniamo sul filone dedicato alla salute femminile. Abbiamo già discusso di endometriosi, eh, di ovaio policistico, di fibromi e di cancro. Oggi affrontiamo un tema un po' più ampio, ma che comunque può essere influenzato dall'alimentazione, la fertilità. L'ovulazione femminile infatti è diretta conseguenza del lavoro degli ormoni che possono venire influenzati da molti fattori tra cui l'alimentazione. Molto spesso le difficoltà a concepire sono legate all'ovaio policistico che abbiamo già visto essere gestibile con un'alimentazione adatta ma non è il solo fattore importante. Ad esempio anche una condizione di obesità può essere un fattore da considerare perché il tessuto adiposo ha comunque una produzione ormonale che può influenzare l'ovulazione. Una revisione pubblicata su Nutrients nell'aprile del 2022 cerca di fare chiarezza su quali siano le condotte alimentari che possono influenzare in maniera positiva o negativa la fertilità femminile e in questo video farò un riassunto di questa revisione. Parlando di schemi dietetici, il primo preso in esame è uno schema chiamato proprio fertility diet perché i ricercatori che l'hanno studiato nel 2007 hanno specificatamente pensato di impostare questo schema alimentare per favorire la fertilità femminile eh, lo schema eh, risultò molto efficace e si basava su impostazioni come il basso consumo di acidi grassi trans che si trovano soprattutto nei, nei prodotti industriali eh, a favore invece del consumo di grassi monoinsaturi ovvero l'olio d'oliva Altre indicazioni erano il maggior consumo di proteine vegetali, il consumo di latte intero, di carboidrati a basso indice glicemico e di adeguate quantità di ferro. Anche la dieta mediterranea si è dimostrata efficace nel favorire la fertilità femminile. Abbiamo già visto in dettaglio questo schema alimentare, riassumendo possiamo dire che è un regime alimentare incentrato sul consumo di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, con un consumo moderato di carne e pesce. E scarso di prodotti industriali e dolci soprattutto risulta importante il consumo di antiossidanti che questa dieta consente perché permette di contrastare la condizione spesso presente nelle donne con ovaio policistico che risultano carenti proprio di questi componenti l'ultimo schema alimentare considerato come tale è la dieta chiamata western diet ovvero la dieta occidentale tipica dei paesi sviluppati e ricca di alimenti grassi salati e preconfezionati L'effetto di questa dieta è peggiorativo. Le donne che seguono questo tipo di alimentazione hanno più difficoltà nella procreazione, anche se non ci sono abbastanza dati per parlare di difficoltà ovulatorie. L'aumento di resistenza insulinica, obesità e problemi di glicemia ha comunque un impatto negativo sulla capacità riproduttiva della donna. Vediamo ora un po' più nello specifico l'effetto dei nutrienti. Cominciamo con i carboidrati. Il consumo di carboidrati è strettamente legato alla fertilità femminile un'alimentazione basata sui carboidrati ad alto indice glicemico ovvero soprattutto zuccheri semplici ma in generale carboidrati capaci di alzare velocemente la glicemia è strettamente legata alla resistenza insulinica eh, che a sua volta influenza l'ovulazione in maniera molto pesante anche l'effetto pro infiammatorio è da considerare importante un consumo abbondante di zuccheri semplici, in particolare fruttosio, ma non solo, aumenta l'infiammazione e anche questa può avere influenze negative. Ma non è solo la qualità dei carboidrati a essere importante, anche la quantità ha un ruolo basilare. Si è visto infatti che una dieta a basso contenuto di carboidrati, eh, intorno al 45% circa delle calorie giornaliere, può dare grossi benefici alla fertilità femminile. Eh, anche una chetogenica che normalmente apporta addirittura meno di 20 grammi di carboidrati al giorno potrebbe essere utile in certi casi ma considerando che si sta parlando di fertilità e che l'obiettivo dovrebbe essere quello di rimanere incinta una chetogenica va consigliata con cautela perché potrebbe non essere una dieta adatta in caso di gravidanza anche il contenuto di fibre ha effetti positivi 10 grammi di fibra in più nella dieta sono stati associati al 44% di possibilità in meno di avere problemi di ovulazione. Di contro alcune molecole prodotte nella cottura di cibi caratteristici della Western Diet, particolarmente ricchi di grassi e zuccheri, hanno l'effetto contrario. Un altro fattore particolarmente importante è la quantità e la qualità delle proteine. Si è visto che assumere troppe proteine è controproducente in particolare il consumo abbondante di pollo e carni rosse può aumentare il rischio di disordini dell'ovulazione mentre il consumo di pesce e uova non ha dato problemi al contrario però un aumento del consumo di proteine di origine vegetale è addirittura favorevole probabilmente questo è dovuto al fatto che i prodotti animali e vegetali hanno effetti diversi sull'insulina e su un fattore di crescita chiamato IGF-1. Questi effetti conducono a sviluppare nel caso dei prodotti animali o contrastare nel caso dei prodotti vegetali una condizione chiamata insulinoresistenza che influenza anche la produzione ormonale responsabile dell'ovulazione. La questione dei prodotti caseari e del latte poi è piuttosto ambigua. Al momento non c'è una posizione netta nei risultati della ricerca, ma sembra che i prodotti ricchi di grasso possano essere più favorevoli alla buona salute rispetto a quelli magri. Probabilmente gli effetti dei grassi di latte e formaggi si spiegano con il fatto che stimolano gli estrogeni mentre hanno un effetto minore sui gf 1 rispetto ai corrispettivi magri. C'è anche da dire che in modelli animali si è individuata una correlazione negativa con il galattosio, che è uno zucchero che compone il lattosio. Capitolo grassi. Le ricerche mettono in evidenza come una dieta troppo ricca o troppo scarsa di grassi possa influenzare negativamente l'ovulazione. In particolare sembra che il consumo di acidi grassi polinsaturi, ovvero quelli che ricaviamo da molti oli vegetali, e di omega 3, ovvero quelli che classicamente ricaviamo dal pesce, siano favorevoli alla salute femminile mentre eh, un consumo eccessivo di grassi saturi derivati da prodotti animali o trans soprattutto usati nell'industria abbiano un effetto negativo altri due componenti piuttosto comuni della dieta quotidiana sono alcolici e caffeina per quanto riguarda quest'ultima, si è notato che un consumo elevato di prodotti contenenti caffeina potrebbe dare problemi ovulatori, ma tè e caffè sembrano non avere questi effetti. Probabilmente quindi la questione riguarda soprattutto gli energy drink. Anche l'alcol ha effetti negativi. Si è visto infatti che un consumo maggiore di un bicchiere al giorno alza di almeno il 50% il rischio di problemi di ovulazione rispetto a donne che non bevono anche le vitamine hanno un ruolo nella fertilità femminile si è visto infatti che le donne che consumano abbastanza vitamine del gruppo b in particolare la b9 ovvero quella classe di molecole che chiamiamo folati hanno visto diminuire di oltre la metà il rischio di sviluppare problemi di ovulazione è interessante notare che questi effetti sono evidenti in caso di supplementazione con integratori e non con la normale alimentazione, probabilmente perché la forma degli integratori è più facilmente assimilabile. Un ruolo importante ce l'hanno anche le vitamine antiossidanti e la vitamina D. Gli effetti di quest'ultima sulla fisiologia dell'apparato riproduttore della donna sono molteplici e quindi naturale che un buon livello di vitamina D aiuti a ridurre il rischio di problemi. D'altronde, come abbiamo già visto quando abbiamo parlato di ovaio policistico, la vitamina D riesce a ridurre i sintomi di questa condizione, che rende difficile l'ovulazione. Infine, parliamo di minerali. Quello più importante sembra essere il ferro, che se è troppo poco, è correlato a problemi di ovulazione in maniera molto evidente. Altri elementi da tenere sotto controllo, ma prob probabilmente più facili, da assumere nelle giuste quantità con un'alimentazione normale sono il sodio, il selenio e il manganese. Nella revisione di cui abbiamo parlato, viene pubblicato anche un pratico riassunto eh, sotto forma di immagine. Le indicazioni possono essere così riassunte: sfruttare prodotti vegetali e integrali, consumare grassi mono e polinsaturi, i prodotti caseari grassi, ferro e acido folico. Di contro evitare i carboidrati ad alto indice glicemico e i prodotti caseari light, non abusare di proteine animali e cercare di consumare il meno possibile alcolici, grassi saturi ed energy drink. Si può dire quindi che le indicazioni di questa revisione sono piuttosto pratiche, utili e anche piuttosto facili da seguire. Eh, dopotutto è quasi del tutto coerente con quello che noi nutrizionisti diciamo da sempre, ovvero che una delle alimentazioni migliori da seguire è la dieta mediterranea.